Vogue 2015, giorno 18. L'argomento di oggi è «come ti coccoli» e direi che non ho bisogno di cose particolarmente complicate, perché mi accontento semplicemente di una poltrona o del divano del lettore e-book in estate dell'aria condizionata, perché c'è troppo caldo. Però se siamo nel periodo invernale, c'è cioè più freschino magari la copertina di pile e basta, e leggo. Mi rilassa tantissimo, trovo sempre un buon libro, mi medesimo nei personaggi, e faccio questi viaggi di fantasia, ed è una cosa che mi rilassa veramente, ripeto, proprio mi coccolo così, con semplicemente con un buon libro in poltrona. E voi, invece, che cosa utilizzate per coccolarvi? Fatemelo un po' sapere sui commenti, e naturalmente ricordatevi di fare like, condividere questo vlog e iscrivervi al canale. Bene, io sono Grizzly, questo era il VOGA, il vlog ogni giorno di agosto, giorno numero 18, noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti!